Buongiorno a tutti o buonasera, eh, io sono Francesca Bianchi, docente di Sociologia Generale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, eh, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale di Arezzo, eh, uno dei dipartimenti dell'Università di Siena e ehm, oggi eh, vorrei eh, abbastanza sinteticamente parlarvi dell'identità di genere. Questo intervento è appunto eh, focalizzato sul tema della costruzione del genere e nello specifico eh, dell'identità eh, maschile e femminile. Eh, intanto perché parliamo di costruire il genere? Cosa vuol dire? Eh, utilizzare questa, questa locuzione. Eh, vuol dire che rispetto al sesso, che è una variabile di ordine biologico, il genere rappresenta tutti quegli insiemi di eh, fattori, eh, di aspetti di ordine culturale e sociale che sostanzialmente eh, caratterizzano appunto l'identità eh, di ognuno di noi. Eh, quindi questo ha a che fare con gli atteggiamenti, con i comportamenti, tipici degli uomini e eh, delle donne. Um, esistono dei meccanismi importanti attraverso i quali eh, trasmettiamo, diciamo, si trasmettono i modelli di interpretazione eh, dei ruoli di genere, un altro eh, aspetto importante è che ha a che fare con il lavoro di cura e quindi eh, il genere implica anche parlare eh, del, eh, della cura rispetto a figli, anziani, persone che non sono in qualche modo autosufficienti, parlare del genere vuol dire anche trattare il tema dell'organizzazione del lavoro e quindi questo ha a che fare naturalmente con l'ambito della carriera lavorativa e anche con le disparità di opportunità rispetto al lavoro tra i generi maschile e femminile così come implica eh, l'organizzazione eh, domestica e eh, familiare. Quindi ecco, eh, affrontare il tema del genere implica eh, guardare ai meccanismi attraverso i quali il genere sostanzialmente si sviluppa, eh, pensare al lavoro di cura e all'organizzazione del lavoro uno del, de, degli aspetti, eh, degli ambiti in cui più noi possiamo vedere appunto in opera la costruzione del genere è attraverso la socializzazione eh, perché ogni individuo eh, fin dalla prima infanzia eh, costruisce una propria identità di genere eh, però eh, questa costruzione avviene eh, all'interno di strutture eh, sociali che influiscono su quelle che appunto sono le eh, sue possibilità di azione e anche di eh, espressione. Eh, è attraverso la socializzazione, questo processo che ci riguarda fin dalla nascita, che eh, gli individui appunto eh, acquisiscono modi di interagire, modi di comunicare, delle regole e ruoli anche che definiscono appunto l'appartenenza eh, sessuale. Non solo, ma si potrebbe dire che fin che già prima diciamo, della, della nascita ci sia un'operazione di assegnazione del genere che in qualche modo è, ehm, proviene da parte della società. Un esempio forse renderà meglio di tanti discorsi. Eh, nel momento in cui due genitori ehm, Vengono appunto a conoscenza eh, di aspettare un, un bambino, eh, a quel punto eh, ci sarà tutta una eh, reazione dei genitori stessi che alla notizia, all'informazione di aspettare un maschio o una femmina eh, cercheranno di eh, darsi da fare, di mettere in atto appunto dei comportamenti, di feedback, di reazione per eh, in qualche modo eh, comportarsi in un certo modo, se appunto si eh, aspetta un maschio o in un altro se si aspetta una femmina. Pensate solo per fare un esempio al tipo di ehm, vestiti che questi genitori compreranno per il bambino maschio o per la femmina. Eh, è molto probabile che se eh, si aspetta una femmina si sceglieranno dei vestiti ehm, colorati di rosa o colorati magari ehm, di giallo, eh, di celestino tenue, eh, quindi si opterà per dei colori in qualche modo pastello, mentre nel caso in cui si aspetta un maschio si cercherà di eh, acquistare dei capi di appigliamento eh, che hanno colori eh, più eh, decisi. Ma poi questa scelta eh, in qualche modo riguarderà anche l'opzione, la, la, la, la scelta per l'arredamento eh, della casa e quindi la stanza del bambino probabilmente verrà eh, colorata, verrà anche attrezzata con mobili o comunque degli accorgimenti di ordine architettonico che saranno appunto diversi a seconda che si aspetti una femmina o un maschio ma poi pensate alla nascita stessa, quando il bambino nascerà è molto probabile che le scelte dei genitori ma anche dei parenti degli amici di coloro che in qualche modo anche decideranno di recarsi in ospedale, di andare a salutare appunto il nuovo nato, la nuova nata Ehm, è molto probabile appunto dicevo che anche nella scelta di che cosa acquistare di che tipo di regalo fare ci sia una sorta di condizionamento cioè non sarà un regalo ehm, equivalente nel caso di un maschio o di una femmina è probabile che nel caso in cui nasca una femmina eh, si opti, si scelgano dei giocattoli eh, di tipo femminile quindi magari dei peluche, il gattino eh, oppure la bambola. Eh, nel caso di un maschio invece, appunto, i regali saranno magari gli stessi peluche, ma non tanto il gattino, il coniglio. Più che altro ci si eh, si sceglierà un leone, una tigre e eh, magari dei piccoli giochi, dei piccoli regali, appunto, che sono in qualche modo più adeguati che la società ritiene sostanzialmente più adeguati per un maschio rispetto alla femmina. Quindi con questo cosa voglio dire? Voglio dire che al di là delle scelte che ogni individuo sostanzialmente potrebbe in qualche modo compiere è già la società stessa che in qualche modo indirizza, orienta, influenza le stesse scelte di acquisto di giocattoli o recandoci in un negozio di abbigliamento se vogliamo scegliere un capo d'abbigliamento ecco è molto probabile che sostanzialmente i negozianti stessi cercheranno di influenzarci cercheranno anche di dirci che cosa di solito per abitudine per consuetudine per tradizione si regala si è soliti regalare appunto ad un maschio o ad una femmina quindi esiste un ruolo molto forte, molto potente che la società sostanzialmente eh, compie nei confronti appunto dell'individuo e eh, ora io ho parlato naturalmente di un esempio che riguarda la, la pre-nascita e la nascita ma poi eh, lungo appunto il processo di socializzazione, lungo lo sviluppo di questo processo, eh, in termini di famiglia, di parentela e poi di scuola e gruppo dei pari appunto il condizionamento sarà un condizionamento piuttosto, eh, piuttosto forte, piuttosto potente. Da questo punto di vista esiste ad esempio un ruolo importante che viene svolto anche nell'ambito della letteratura eh, per i bambini, quindi esiste un un'influenza che i giocattoli sostanzialmente svolgono, come prima appunto ricordavo, ma esiste anche una sorta di condizionamento di genere che viene operato da parte eh, della letteratura eh, per l'infanzia. Um, ci sono studi, ricerche molto interessanti eh, in questo ambito che sono state svolte dal punto di vista psicologico, sociologico, pedagogico che appunto eh, ci mostrano come ci sia una forte presenza e quindi in un certo senso anche una sorta di eh, squilibrio di genere, perché eh, nel caso appunto delle stesse fiabe, dei racconti, delle novelle, ehm, esiste un ruolo molto ehm, prioritario che viene in qualche modo svolto eh, dai maschi rispetto alle femmine. Eh, se prendiamo eh, per esempio le fiabe, beh, è abbastanza... Eh, scontato pensare che ci sia una sorta di eh, protagonismo ehm, che viene svolto appunto dal genere maschile rispetto a quello femminile. Nelle fiabe, ma anche nei racconti, nelle novelle, i ruoli maschili sono sempre ruoli attivi, ruoli di protagonismo, ehm, pensiamo appunto al um, cavaliere che combatte, al re, al principe, insomma nell'ambito appunto dei racconti e della letteratura, eh, i maschi, gli uomini sono sempre protagonisti, svolgono sempre il ruolo principale, il ruolo prioritario. Per quanto riguarda invece le eh, donne, eh, di solito abbiamo più a che fare sì con principesse o anche con regine, ma eh, si tratta di ruoli passivi, si tratta cioè di ehm, eh, persone che sostanzialmente attendono, no? sono nei castelli, sono prigioniere, devono essere sostanzialmente salvate, eh, spesso ci sono in qualche modo dei, eh, degli incantesimi da rompere, eh, insomma nelle favole così come anche nei racconti le donne eh, svolgono un ruolo più passivo, non certo attivo. E anche laddove sono protagoniste molto spesso si tratta di esseri assessuati, eh, magari si fa riferimento a fate, si fa riferimento a streghe. È molto difficile che ci sia appunto un ruolo attivo, un ruolo mh, di protagonismo appunto eh, femminile. Ma al di là di, questo, eh, di questa realtà, di questa situazione eh, appunto, che in qualche modo ci viene mostrata anche dalle ricerche che vengono svolte, svolte nell'ambito della letteratura, è molto interessante eh, capire che nel momento in cui eh, vogliamo sovvertire quello che potremmo definire una situazione assodata, consolidata appunto di, di vario squilibrio in termini naturalmente di presenza per quanto riguarda il genere, ecco laddove proviamo a modificare queste situazioni le reazioni sono reazioni di eh, disordine, di caos, di rottura sostanzialmente della situazione. Ci sono degli studi molto interessanti della psicologa Zammuner che eh, ci dicono che quando eh, si cerca magari di eh, ribaltare questi racconti, queste favole cercando appunto di dare un protagonismo eh, maggiore alle donne e inferiore agli uomini ecco i eh, piccoli eh, ascoltatori, i piccoli lettori, i bambini per primi che naturalmente sono i fruitori dei racconti e delle favole e delle novelle eh, si perdono, cioè hanno delle reazioni di in qualche modo stupore, di sorpresa e anche di non comprensione della favola Appunto, eh, con i suoi studi Zammuner per esempio illustra come eh, rispetto alla volontà di modificare appunto i racconti o le favole, le reazioni dei bambini sono reazioni di sorpresa e anche di non comprensione, cioè non è questa la favola eh, di Cappuccetto Rosso se tu eh, in qualche modo mh, svolgi, fai svolgere un ruolo di maggiore protagonismo alla femmina eh, rispetto, al maschio, non è più la bella addormentata, la favola della bella addormentata perché io bambino non riconosco appunto quello che invece è l'andamento, no? la sceneggiatura della stessa, eh, della stessa favola. Quindi questo per dire quanto siano appunto presenti i condizionamenti dal punto di vista dei giochi, dei libri, dei programmi anche televisivi che in qualche modo appunto tendono non soltanto ad enfatizzare queste differenze tra identità femminili e identità eh, maschili, ma eh, i media e da questo punto di vista naturalmente c'è un ruolo molto importante svolto dalla stampa, c'è un ruolo molto importante svolto dalla televisione e anche dalla rete, quindi da internet, ecco mh, i media eh, hanno, svolgono un ruolo importante anche dal punto di vista della riproduzione di questi divari. Certo, si potrebbe dire che rispetto al passato la situazione è cambiata, nel senso che eh, oggi per esempio anche nel settore dell'editoria, eh, della letteratura, eh, insomma, le cose sono effettivamente diverse, eh, ci sono stati dei cambiamenti, c'è sicuramente un maggiore protagonismo eh, da parte delle donne e mh, è vero che c'è una maggiore sensibilità, non da parte eh, di tutti, non è generalizzata, ma insomma ci sono anche dei tentativi di rompere queste distinzioni e provare appunto a utilizzare nuovi paradigmi, nuovi messaggi da veicolare anche in termini di socializzazione dell'infanzia. Quindi questo è sicuramente vero. Però, ecco, ripeto, ci sono sempre ehm, le ricerche che continuano a dirci che, per esempio, anche in un ambito come quello universitario, che dovrebbe essere quello dove in qualche modo i divari no, di genere siano eh, in qualche modo ridotti, in realtà non è così, perché anche nei testi universitari, appunto, le presenze in termini di ruolo attivo da parte maschile sono più evidenti rispetto appunto a quello che è nel caso della, delle femmine, nel caso appunto delle, delle donne. Quindi tornando al, al nostro eh, ragionamento, una volta che l'appartenenza di genere in qualche modo viene assegnata da parte della società attraverso quindi tutta una serie di meccanismi, tutta una serie di strumenti, ripeto la socializzazione, il processo di socializzazione sia primario che secondario svolge naturalmente il ruolo Principale in questo, ecco, una volta che ehm, l'appartenenza di genere viene assegnata, la società si aspetta che gli individui agiscano appunto come femmine e come maschi, si comportino come femmine e come maschi. Quindi è proprio nella pratica della vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, nelle nostre routine dal lunedì al venerdì eh, e poi naturalmente anche nel weekend eh, con la riproduzione dei, dei, dei giorni, sa, anche sabato e eh, domenica, che le aspettative appunto sono riprodotte e devono in qualche modo essere attese, cioè ci deve essere una sorta di corrispondenza rispetto a quello che, ehm, a quello che ci si attende. Il contesto domestico, eh, il contesto del lavoro familiare che avevamo appunto citato eh, in apertura è eh, importantissimo, eh, il lavoro familiare nella duplice componente di lavoro domestico, quindi il lavoro sostanzialmente casalingo, di eh, preparazione e di anzi... Eh, la sistemazione no? della, della, della sfera privata, della sfera mh, domestica è eh, assolutamente fondamentale e, e non soltanto il lavoro familiare è un lavoro domestico, ma è anche un lavoro fatto di cura, come dicevamo all'inizio. Questo lavoro di cura, che è appunto un lavoro di assistenza, e di supporto nei confronti dei bambini, ma anche nei confronti delle persone più vulnerabili, pensiamo appunto di nuovo agli anziani, è un contesto eh, dove appunto sono soprattutto le donne ad essere, eh, ad essere presenti. Anche su questo potremmo naturalmente citare le statistiche eh, dell'Istat ma anche di, altri, eh, di altre organizzazioni, di altri enti eh, che appunto ci mostrano come eh, il lavoro eh, familiare sia eh, percepito soprattutto in un paese come il nostro eh, Italia, eh, come una faccenda quasi esclusivamente femminile rispetto invece a quello che è il lavoro nella sfera pubblica che è eh, più tipicamente maschile. Anche eh, da questo punto di vista, certo, dobbiamo precisare che oggi il lavoro delle donne è un lavoro presente, voglio dire che le donne sono comunque entrate nel mercato del lavoro in, nel nostro paese, devo dire più tardi rispetto agli altri paesi europei. Ma eh, quello che dobbiamo ricordarci è che, nonostante appunto, le donne siano entrate nel mercato del lavoro dalla fine degli anni 80 eh, in poco, eh, del Novecento, quindi del secolo scorso nel nostro Paese e quindi chiaramente eh, possiamo dire che anche le donne oggi lavorano, però ecco consideriamo sempre che da un lato ehm, il tasso eh, di occupazione femminile è un tasso più basso rispetto a quello maschile, eh, consideriamo che siamo intorno al 50%. Ehm, rispetto invece ad un tasso di occupazione maschile ehm, che sostanzialmente arriva eh, quasi al 70, per, 70%. Ma al di là del tasso di occupazione, che quindi come vedete è già squilibrato fra eh, uomini e donne, ma al di là di questo eh, le donne continuano a essere fortemente impegnate eh, nel lavoro familiare. appunto. Quindi eh, da questo punto di vista <coughs> ci sono stati gli studi pionieristici di Laura Balbo che eh, parlavano eh, già molti, eh, molti anni fa di doppia presenza lavorativa perché appunto le donne sostanzialmente sono doppiamente presenti nel mercato del lavoro e quindi nella sfera pubblica ma anche nella sfera privata. Da questo punto di vista effettivamente gli uomini nel nostro paese non hanno eh, iniziato a svolgere i lavori familiari, non sono molto coinvolti nel lavoro eh, domestico, eh, appunto di eh, trasformazione anche per esempio dei pasti o anche di ehm, lavoro domestico in termini di pulizie di casa, solo per fare eh, degli esempi importanti. Eh, ma nemmeno si dedicano al lavoro di cura che quindi è un lavoro che soprattutto per quanto riguarda l'allevamento dei figli ma anche il supporto l'assistenza agli anziani grava sostanzialmente sulle spalle delle, delle donne questo da un punto di vista, se vogliamo, eh, di eh, rapporto tra sfera pubblica e sfera privata ma c'è di più, nel senso che anche in termini di eh, atteggiamenti e di ehm, comportamenti eh, tra uomini e donne c'è qualcosa per cui non possiamo parlare effettivamente di parità eh, di genere, voglio dire cioè che continuano ancora oggi a essere presenti forti stereotipi eh, di ehm, genere, proprio per i ruoli di genere, per il ruolo maschile e il ruolo femminile. Ad esempio, nel rapporto ISTAT del 2019 eh, si colgono tutta una serie di stereotipi comuni piuttosto eh, interessanti. Ad esempio, eh, per la famiglia è meglio che l'uomo si dedichi prevalentemente alle necessità economiche e la donna, eh, invece, alla cura della casa. Eh, secondo il 54,1% degli italiani, quindi più di metà del campione, è importante continuare a pensare che ci sia una sorta di divisione dei compiti appunto tra eh, uomo e donna. Oppure, gli uomini pensano di non essere capaci di svolgere i lavori domestici bene come le donne, nel senso che tutto sommato se gli uomini non sanno eh, dedicarsi appunto al lavoro mh, domestico e al lavoro di cura, e allora tutto sommato è bene che siano le donne che continuino a svolgere questo tipo di compiti. Per il 53,7% di nuovo più della metà del campione. E ancora, uno su tre ritiene che non sia giusto dividere equamente i lavori domestici tra i partner anche se entrambi lavorano a tempo pieno, un terzo, in questo caso siamo al 31,9%. Con questo quindi cosa voglio dire? che eh, più di un terzo della popolazione ritiene che nonostante che ci siano appunto delle famiglie dove entrambi, sia l'uomo che la donna, sostanzialmente svolgono un lavoro a tempo pieno, però nonostante quindi tutti e due i generi siano impegnati fuori casa, però tutto sommato è bene che non ci sia una divisione equa in famiglia. Quindi questi sono i risultati di un rapporto ISTA del 2019, quindi sostanzialmente ieri, ecco vedete come sostanzialmente queste eh, differenze di vedute, quindi questi stereotipi siano ancora piuttosto eh, presenti. Non solo, ma noi abbiamo parlato di socializzazione di genere, soprattutto riferendoci all'infanzia. All ma cosa succede quando eh, crescendo? Eh, via via quindi lungo il corso di vita eh, i bambini diventano adolescenti. Cosa succede quando gli adolescenti diventano giovani? Beh, succede che eh, nell'ambito per esempio dell'educazione e della formazione eh, ci sono dei percorsi educativi e formativi che sono più scelti dal, dai maschi e dei percorsi educativi e formativi più scelti dalle femmine eh, se pensiamo a tutta l'area STEM quindi l'area delle scienze eh, esatte della tecnica beh, queste scienze dure e tecnologiche sono soprattutto eh, di dominio maschile ancora oggi è vero che mh, noi abbiamo Progressivamente registrato anche le iscrizioni anche in ambito universitario, a corsi di laurea come ingegneria o fisica da parte femminile, ma le scelte delle donne in questi ambiti sono ancora scelte assolutamente residuali. E anche qui la ricerca ci dice che le donne in un certo senso tendono ad autoescludersi da alcuni percorsi che vengono visti considerati come assolutamente maschili, esclusivamente di dominio eh, maschile. Quindi eh, le donne tendono sostanzialmente a ehm, avvicinarsi di più a circuiti eh, scolastici e formativi che hanno a che fare con la cura, ehm, con l'assistenza, non è così eh, presente appunto e diffuso a livello sociale appunto la la possibilità, l'opportunità in qualche modo di scegliere appunto eh, dei percorsi di scienze dure e tecnologiche e, e quindi questo vuol dire che c'è ancora un peso della tradizione, della, dello stereotipo e quindi anche un condizionamento sociale implicito rispetto a quelle che possono essere appunto le scelte eh, femminili. Certo una, un aspetto importante con cui vorrei eh, fra l'altro chiudere questo eh, intervento è che le donne indubbiamente oggi studiano molto di più rispetto agli uomini. Questo vuol dire che noi abbiamo una sorta di femminilizzazione dell'istruzione in tutti gli ambiti, mh, a parte il primario e il secondario, ma poi anche nei circuiti eh, universitari, quindi sostanzialmente nell'ambito terziario. Eh, quindi arriviamo all'università effettivamente noi abbiamo una presenza femminile che è mh, piuttosto eh, presente diffusa e abbiamo anche dei risultati che sono assolutamente eh, positivi quindi le donne sostanzialmente studiano più a lungo degli uomini e ehm, arrivano a conseguire dei risultati eh, che sono più ehm, soddisfacenti nel senso che sono anche in termini di valutazione dei risultati migliori rispetto ai risultati che conseguono gli, eh, gli uomini. Un aspetto però eh, in qualche modo eh, problematico è che nonostante quindi ci sia una buona presenza delle donne nei circuiti eh, dell'istruzione, questa presenza non eh, si mh, non vuol dire, non significa automaticamente una presenza eh, in termini eh, occupazionali. Lo dicevo appunto prima, le donne eh, lavorano meno degli uomini, quindi il tasso di occupazione è più basso e mm, soprattutto esiste un meccanismo di segregazione occupazionale eh, in termini sia orizzontale che verticale per cui sostanzialmente le donne tendono a rimanere confinate in quelle che sono le eh, occupazioni tipicamente femminili e non riescono soprattutto a rompere quel soffitto di cristallo, il ceiling glass di cui eh, si parla da moltissimo tempo eh, le donne sono quindi presenti in un certo senso alla base della piramide gerarchica eh, in termini di occupazioni ma eh, non sono così presenti man mano che noi appunto, eh, saliamo lungo la piramide eh, Gerarchica, la piramide delle occupazioni. Per fare degli esempi possiamo avere ehm, molte donne medico e quindi anche mm, donne presenti per esempio nell'ambito ospedaliero, abbiamo però poche donne primari, abbiamo tante donne ricercatrici ma abbiamo poche donne eh, ordinarie e eh, che è ovviamente l'ultimo eh, ruolo ehm, in ambito accademico e pochissime donne rettori, quindi questo vuol dire che la presenza femminile nell'ambito lavorativo è ancora una presenza eh, problematica. Questo vuole anche dire che nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, eh, sia in, nel contesto delle organizzazioni pubbliche che nel contesto delle organizzazioni private, è importante sviluppare dei modelli di organizzazione del lavoro che possano sostanzialmente essere adatti anche al lavoro femminile. Eh, I modelli eh, organizzativi sono ancora fortemente eh, e rigidamente direi, ancorati al paradigma taylor-fordista, sono cioè stati messi a punto e in qualche modo eh, formulati con un'idea di ehm... Lavoro a tempo pieno con un'idea anche di lavoro eh, che doveva sostanzialmente eh, essere un lavoro eh, che durava tanto in termini di eh, orario e quindi per esempio anche eh, un modelli organizzativi che premiano quello che è stato il lavoro straordinario, l'idea quindi che sostanzialmente un lavoratore potesse restare eh, a lungo. Quindi sono modelli che non, non hanno mai guardato e nemmeno oggi sostanzialmente guardano a quelle che sono le esigenze, ripeto, di lavoro familiare nella duplice componente domestico e di cura. Forse oggi eh, un'emergenza come quella della pandemia de, da coronavirus ha, eh, speriamo, fatto eh, capire penso l'importanza del, dello smart work quindi eh, del lavoro agile, del lavoro flessibile, eh, se appunto saremo in grado di ripensare eh, i modelli organizzativi nell'ambito appunto eh, del, della sfera lavorativa potremo forse eh, interrogarci appunto su quello che è di buono questo lavoro, soprattutto se è scelto, se è un lavoro in qualche modo desiderato voluto dai due generi, sia maschile che femminile, ecco credo che forse eh, potrebbe essere questa una direzione verso cui andare, una direzione quindi di ripensamento dell'organizzazione del lavoro, sia, ripeto, in campo eh, privato che pubblico, per cercare appunto di premiare quella che deve essere una presenza eh, duplice da parte di entrambi i generi quindi sia maschile e femminile nel mondo del lavoro e per quanto riguarda gli stereotipi di genere a cui appunto abbiamo fatto riferimento oggi credo che sia assolutamente importante eh, diffondere e quindi anche cercare di premiare gli studi in termini di educazione di genere è questo uno degli aspetti assolutamente più necessari, quindi uno degli strumenti con cui noi possiamo assolutamente cercare di eh, sgretolare, di rompere appunto quello che è eh, lo stereotipo così ancora presente nella nostra vita quotidiana in tutti gli ambiti, in tutte le sfere sociali, questo da una parte e dall'altra invece appunto curare molto il linguaggio, cercare appunto di impegnarsi in prima persona per eh, rivendicare sostanzialmente un linguaggio attento eh, in termini appunto di genere. Quindi da un lato educazione di genere. Da un lato la necessità di stimolare una riflessione, quindi anche una ricerca, un'analisi, uno studio nel campo del linguaggio. Grazie.